adesso eh, voglio parlarti degli isolatori devi capire che nel passare degli anni nell'ambito farmaceutico soprattutto si è venuta a creare una costante e sempre più crescente eh, esigenza chiamiamola bisogno di eh, sicurezza sia per quanto riguarda il prodotto ma anche per quanto riguarda eh, l'operatore quindi questa costante e crescente domanda di sicurezza dal punto di vista da parte delle aziende farmaceutiche ha fatto sì che venisse fuori, venissero fuori dei dispositivi di protezione collettiva perché gli isolatori ti ricordo che sono a tutti gli effetti dei dispositivi di protezione collettiva in grado di permettere proprio questo standard altissimo di qualità di garanzia della qualità del prodotto e allo stesso tempo garanzia della sicurezza degli operatori. Gli isolatori sono più massicci, sono più eh, tecnologicamente avanzati, eh, hanno una struttura che sicuramente è mh, notevolmente più, eh, più elevata, più eh, performante da questo punto di vista rispetto ai semplici glove box. Tra i vari isolatori abbiamo isolatori schermati, isolatori sterili, isolatori a atmosfera controllata, isolatori a pressione positiva e isolatori a pressione negativa. Gli isolatori schermati eh, sono praticamente quegli isolatori che eh, vengono utilizzati all'interno eh, di strutture che devono lavorare eh, ad esempio con i radiofarmaci. Vengono utilizzati del, nei dipartimenti per esempio di medicina nucleare eh, ospedali e laboratori attrezzati per tali lavorazioni, so, questo, questo è un po' l'utilizzo, la destinazione, dove vengono destinati.